la della mia camera allora nulla questo appunto un piccolo che faccio la pulizia della mia camera e poi nulla eh, pagò un po' se riesco se mangerò eh, a un altro video comunque niente io adesso faccio le mie pulizie della mia camera cioè la lavo la, eh, non so se la spolverò anche però nel frattempo faccio il letto perché non voi non vedete ma ho la un cavalletto che ho posizionato aspetta no aspetta non entrare che ho posizionato nel, nel sopra il telefono e quindi niente e quindi ho trovato un cavalletto anziché comprare di cinese che era nella mia posizione di zucco e l'ho voluto comprare cioè, l'ho voluto già che mi ero in possesso io era solo una mia testa elettronica quindi niente l'ho nulla ma semplicemente l'ho preso da quando c'avevo già io in possesso e l'ho utilizzato per usarlo il telefono niente comunque guardate le semplici che mi stanno per il tempo e ci vediamo dopo per un nuovo video you <laughs> Innanzitutto li scuoto fuori, quindi li sentite io da e poi la metterò musica, non lo so, come farò, ma metterò un po' di musica per far sì che non si sente piuttosto da capo, ok? E se no vi prendete da capo, vediamo cosa posso fare nel video, perché io nel video non sono più brava come una volta, come le mie anni, quando ero alle prime anni, qua su YouTube, quindi ho impiegato qualcosa di sicuro. Questa sì. è la E... E... dai ti do, ti do. Ah, Ma per te ho lavato i pennelli e Ciao allora, ragazze, buongiorno a tutte e a tutti Allora, nuovo video di grigio mm, Pure oggi Nuovo video di grigio Della settimana, anzi Di fine settimana, come state? Spero bene Allora, questo è un video dove vi parlo Che oggi sto facendo Un sacco di cose, di pulizie Della, si, sì, pulizie Della casa e Tra poco devo ancora lavare i piatti della colazione, della cena, no, perché io li lavo i ieri sera perché quindi i piatti, niente e della sera e quindi nulla quindi ho dovuto lavare sera sera gli ho voluto lavare i piatti non so voi, a voi forse a voi non piace, ma a me mi rilassa tantissimo e niente, mi piace lavare i piatti mi piace anche perché poi per terra anche se è un po' faticoso per mi piace, cioè spazzare e lavare e nulla. E quindi ho deciso di eh, registrarvi questo video, intanto provo anche gli occhiali perché mi stanno facendo sudare, non ho me sudato tantissimo e, gli occhi. Vabbè, e niente. Quindi ho deciso finalmente di. Di fare questo video dove parlo un po' con voi ho lavato intanto ho fatto il letto lo sta facendo registrando un video ma non se ne è fatto niente perché alla fine l'ho l'ho sì come dire generalmente ho fatto pensare si sì, l'ho l'ho cancellato e niente non se ne è fatto nulla quindi in fin dei conti cosa mi tocca fare registrare il video vabbè tanto mi piace registrare il video e l'ho registrato così lo sto registrando comunque aspetta un secondo che qua non mi piace come oh, se riesci di bloccare il resto no non riesco e se telefono, non ti sto facendo un non so far capire niente ma frattanto non si Attenzione non ci sono i capelli perché sono un macchio e come se li ho Ma va bene. E nulla, come sto? Sto bene. Stamattina eh, è stato un dramma per me alzare, io voi di nuovo che farle, adesso non ti piace fare di niente. Però alla fine ce l'ho fatta lanciare. No? Cioè. tra l'altro ho dormito benissimo, per fortuna i sogni sono stati belli, anzi non mi ricorderai che cosa ho andata alla fine, ma non, non importa, vedrete un'oretta perché ce ti disinfigliata un po' così, perché volevo dormire un po' più, ma non ce l'ho fatta, quindi ho fatta anche quel mio lavoratore che vi disposto di tutto, niente e quindi ho preferito alzarmi e farmi un caffè, nulla. Adesso sono in alto polizia, in realtà polizia della casa e poi niente. Posto, comunque questo non sarà vito, tanto lungo, non guardo lo spero perché poi io la attiro alle unghe Questo è un altro punto che ho pensato di fare questo è un punto ho fare questo è un punto che è